A questo punto lascio conclusivamente la parola alla sindaca Virginia Raggi. Prego, sindaca. Grazie, presidente. Buongiorno a tutti, consigliere, consiglieri, autorità, ospiti, assessori. Voglio innanzitutto esprimere la mia soddisfazione per aver appena approvato all'unanimità una mozione per noi così importante che impegna l'amministrazione a recepire e fare nostra la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, così come adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È un bellissimo risultato che ci fa immediatamente vedere come oggi siamo qui, con questo Consiglio straordinario, a parlare non di qualcosa che divide, ma di qualcosa che unisce, un tema concreto che va oltre le ideologie politiche e che appartiene a tutti. Quindi innanzitutto voglio fare un ringraziamento a tutti i consiglieri presenti che dimostrano una grande maturità. Grazie ancora. E voglio ancora ringraziare a nome mio e della città di Roma tutti gli ospiti che per questa occasione ci hanno onorato della loro presenza. In primo luogo Jean Todd, che tra i suoi molteplici incarichi ricopre anche quello di Presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile e soprattutto di inviato speciale dell'ONU per la sicurezza stradale. Il nostro ringraziamento va anche... Ad Angelo Sticchi Damiani, il presidente dell'Automobile Club d'Italia. A Giuseppe guccione presidente della Fondazione Luigi guccione Onlus, che da tempo svolge un'opera meritoria per favorire lo sviluppo di politiche legate alla sicurezza stradale. A Pina Cassanidi, presidente della Fondazione Vittime della Strada Onlus. A Maria La Pietra, assessora alla viabilità del comune di Torino. Voglio sottolineare l'importanza di avere qui oggi tutte queste persone perché come si diceva la sicurezza stradale è un tema di tutti è un tema delicato, è un tema importante che esige per la sua risoluzione la fattiva collaborazione di tutti senza alcuna distinzione peraltro della, della, delle parti istituzionali delle parti sociali e dei cittadini l'obiettivo di questa amministrazione non è quello di perseguire nella forma più ehm, di perseguire nella forma più efficace solo la sicurezza stradale ma anche di far sì che la sicurezza stradale si integri con altre tematiche che portano a dimostrare come la strada sia un luogo di tutti dobbiamo far sì che tutti, tutte le persone che vivono nella nostra città Utilizzino la strada in maniera sicura, la strada non è solo delle macchine, la strada è dei pedoni, la strada è dei ciclisti, la strada è dei bambini, la strada è di tutti, ognuno deve avere una sua corsia, un suo luogo, un suo posto dedicato e soprattutto tutti debbono poter convivere senza assistere ogni giorno a un bollettino di guerra impressionante del quale sono stati ricordati i numeri veramente atroci. Quindi le azioni che portiamo avanti e che ci impegniamo a portare avanti debbono avere un riscontro effettivo in termini numerici, come prima cosa. Questa assemblea si è data come obiettivo appunto la drastica riduzione delle vittime di sinistri morti e feriti sulle strade, già nelle linee programmatiche, scusatemi. E questo è uno dei primi, ma non il primo, ma uno dei primi grandi passi che stiamo facendo. Già in realtà in giunta, abbiamo approvato, in giunta capitolina abbiamo approvato il potenziamento e l'allargamento delle competenze della consulta cittadina della sicurezza stradale, che già esiste, ma la vogliamo potenziare. Una decisione che adesso sottoponiamo alla discussione e all'approvazione da parte di questa Assemblea. L'ampliamento delle competenze di questa consulta riguarda in particolar modo i temi della sostenibilità, dell'inclusività e dell'accessibilità urbana e porterà una conseguente ridenominazione della stessa che diventerà consulta cittadina sulla sicurezza stradale mobilità dolce e sostenibilità già in questo nome si esprime un concetto nuovo che è quello che vogliamo portare ossia la sicurezza che riguarda tutti gli aspetti della mobilità e che consenta a tutti di vivere la strada in maniera consapevole e sicura è vero quanto diceva anche il presidente eh, dell'aci il, i corsi di guida sicura dovrebbero essere fatti da tutti, soprattutto dai neopatentati e dovrebbero essere ripetuti nel tempo, mi permetto di dire, perché fanno vedere quanto, nonostante ci si senta sicuri alla guida della propria auto, soprattutto quando poi si è giovane, in, in, in, in realtà si sia poi impreparati ad affrontare anche dei piccoli eh, incidenti, o delle piccole eh, criticità che possono sopraggiungere all'improvviso e non si sa esattamente cosa fare e lì, può accadere la tragedia. Quindi invito tutti veramente a utilizzare la testa quando, quando si guida, perché, per, ripeto, i numeri sono impressionanti e questa strage noi non vogliamo più vederla. Non solo, ma con la consulta noi vogliamo rendere concreto questo obiettivo, che è strettamente legato alla capacità che avremo di offrire alla cittadinanza stradale sistemi di trasporto sicuri, accessibili, sostenibili e corsie protette. Perché, ripeto, gli utenti della strada sono tutti, alcuni sono più vulnerabili e quindi meritano una maggiore attenzione. La consulta non deve essere e non sarà un luogo nel quale si prendono o si fanno delle discussioni che restano finalizzate a se stesse, ma avrà un ruolo estremamente importante. Da un lato, attraverso una rete di relazioni tra organi istituzionali e organi e soggetti sociali, dovrà ampliare la conoscenza di tutte le condizioni che riguardano la sicurezza stradale, come appunto intesa in questa nuova concezione. L'altra dovrà apportare un contributo fattivo e concreto attraverso proposte che quest'Aula e questa Giunta si ehm, impegnano sin d'ora a realizzare proprio per riuscire a far sì che la consulta e gli organi istituzionali e politici possano effettivamente concretizzare lo studio e le attività che nella consulta vengono portate avanti, e questo è il modo con il quale noi dobbiamo rendere effettive quelle decisioni e quegli studi, non solo, ma la commissione di coordinamento che è uno degli organi della consulta insieme al Presidente e al Vicepresidente avrà ogni, eh, il, il compito di predisporre ogni anno una relazione sulla sua attività che sottoporrà alla commissione mobilità e trasporti. Quindi anche qui c'è un altro momento di condivisione che consente agli organi istituzionali e politici di questa città di prendere costantemente coscienza dei lavori svolti dalla consulta, di come stiamo andando, di dove stiamo andando e di correggere il tiro se ce n'è bisogno, perché è un passo per volta che gli obiettivi si realizzano, anche se oggi sembrano estremamente ambiziosi, tutto può essere fatto purché si proceda un passo per volta e tutti insieme. In conclusione voglio ricordare che la partecipazione, come peraltro è già stato detto, la partecipazione degli organi è a titolo gratuito e la consulta avrà anche il compito di ottimizzare le risorse disponibili, quindi ancora un augurio affinché questo tema sia affrontato da tutte le forze politiche e da tutte le forze sociali come un tema proprio al di là di qualunque divisione ideologica, su questo noi non vogliamo divisioni ma vogliamo camminare insieme per raggiungere risultati concreti e trovarci magari di nuovo qui tra qualche tempo e potervi dimostrare quello che concretamente siamo stati in grado di fare. Grazie.